a Pietro Barbieri. Grazie. Sì, anzitutto grazie, grazie alla WISP per l'organizzazione di questa giornata e per tutto il supporto che c'è stato nel costruire il parere che è stato più volte citato. Ehm, dovrei fare un lungo elenco de, de, delle persone... Eh, con le quali ho collaborato a partire da Tiziana, evidentemente eh, negli anni eh, ma davvero un lungo elenco di tante persone che hanno costruito e che continuano a costruire opportunità per tutti per, per, eh, per, per, per garantire che lo sport possa essere effettivamente un veicolo di benessere, di inclusione eh, e di o, opportunità nuove. Eh, fermo restando che condivido quanto diceva il ministro Orlando sul, sul tema delle diseguaglianze e quindi sul recupero dell'idea della dimensione popolare anche dello sport insomma, però anch'io non chiedo certo nessun cambiamento di nome eh, allora prima di tutto che cos'è un parere del CESE il CESE come noto è il Comitato Economico e Sociale Europeo è ehm, la rappresentanza di tutta la società civile imprese, lavoro terzo settore, siamo divisi in tre gruppi, io sono vicepresidente del terzo gruppo e rappresento lì il forum del terzo settore, che purtroppo sì è un compito improbo che è quello di riuscire a chiudere questa benedetta riforma che mi vide all'epoca portavoce quando fu approvata in Parlamento, non credevamo ci volesse tutto questo tempo. Eh, anzi Orlando sta facendo uno sforzo importante per portarla a conclusione e speriamo davvero che sia una volta buona perché abbiamo assistito a periodi di assoluto vuoto in questa legislatura soprattutto ehm, che era quella che avrebbe eh, avuto il compito proprio di mettere in campo la parte attuativa ehm, quindi un parere, un parere che cos'è? fondamentalmente è lo strumento attraverso il quale la società civile europea il rappresentante cerca di mettere nell'agenda europea un nuovo tema, un parere d'opinione, cioè proprio, mentre invece il Cese esprime pareri su tutti gli schemi di direttivi europei, diciamo, eh, analogamente a quello che fa il Parlamento, ovviamente il Parlamento con mo forza molto maggiore sia istituzionale che politica, eh, noi esprimiamo eh, e esprimiamo pareri su tutti gli schemi di direttiva europea. C'è un rapporto molto solido con la Commissione, col Parlamento e quindi normalmente, come dire, eh, cerchiamo di far funzionare quelle istituzioni che sono oggetto eh, di revisione, speriamo, con la conferenza sul futuro dell'Europa, ehm, perché talvolta, talvolta troppo farraginose. Eh, come nasce questo parere? Nasce da un'iniziativa della WISP. Quando ancora era presidente Vincenzo Manco, insieme a Tiziano e una bella delegazione vennero a conoscere le istituzioni europee. E da lì è nata l'idea, eh, come dire, di fare in modo che la, le, le, le, le istituzioni europee si facessero carico dei temi che oggi sono stati già declinati in maniera molto chiara e forte. E nasce prima della pandemia, questo va detto nasce prima della pandemia ma questo lo sottolineo per una questione perché in realtà i temi che stiamo sottoponendo ehm, hanno visto inevitabilmente un'accelerazione eh, nell'epoca pandemica ma non certo una novità insomma ciò di cui stiamo parlando la forza o meno eh, eh, di, di riuscire a includere nelle attività sportive eh, persone che oggi in cittadini, eh, fasce sociali che ne sono escluse, eh, piuttosto che valorizzare e rafforzare il tema della prevenzione e dell'inclusione sociale, prevenzione quindi sul piano del benessere, l'inclusione sociale eh, sul piano inevitabilmente delle opportunità, eh, che questo racchiude bene, tutto questo non ha trovato nessun genere di eh, iniziativa europea in questa direzione, per cui abbiamo come dire, deciso di, di, di, di mettere noi la chiave nel motore europeo e, eh, e cominciare a... Um, a, eh, a, come dire, a innescare un meccanismo positivo perché le istituzioni europee se ne potessero far parte, far carico. Eh, basandoci sul Trattato di Lisbona, dove ci sono chiaramente eh, dei, eh, dei temi già aperti, cioè la valorizzazione dello sport sul Trattato di Lisbona, che è una specie di costituzione europea, insomma, adesso. Speriamo che ce ne sia una nuova e definitiva eh, nel futuro dell'Europa, però eh, è un passaggio eh, in, fondamentale quello del Trattato di Lisbona. In quel trattato viene valorizzato lo sport in maniera molto significativa, proprio sulla sua componente di benessere, di salute eh, e eh, di opportunità di inclusione, quindi di rimozione di ostacoli. La nostra Costituzione, l'articolo 3, credo lo dica in maniera molto chiara. Il pieno sviluppo della personalità passa anche attraverso l'attività motoria. La nostra Costituzione parla di pieno sviluppo, questa è la mia aggiunta, ma credo che sia fondamentale. Eh, da qui, inevitabilmente, ehm, l'idea di spingere molto in là e quindi il parere eh, con cui impieto, abbiamo collaborato con molti eh, della WISP ma in particolare, lo devo dire, con Vincenzo Manco che entra nel merito molto più di me che è stato eh, prezioso nella collaborazione, molto prezioso nella collaborazione per la costruzione di questo parere ehm, e quindi eh, saprà esattamente dire ma insomma ci sono due direttive centrali la prima è chiara, è quella di dire ci sono persone che durante la pandemia, ma potremmo dire anche prima della pandemia, non hanno avuto accesso all'attività motoria. Con questo hanno peggiorato il loro stato di benessere, di benessere fisico e psicologico. E quindi abbiamo bisogno, come dire, che prima di tutto nelle deprivazioni materiali che le persone possono eh, avere nella loro vita ci sia anche quella dell'attività sportiva tra le distribuzioni materiali c'è ovviamente l'accesso all'acqua, al cibo e via discorrendo, ma anche l'attività motoria. Si diceva che sono 20 milioni di persone in Italia, sono una parte assai consistente della popolazione italiana, che eh, si può dire altrettanto della popolazione europea, ehm, che fa eh, eh, fare attività sportiva è in grado di farlo, e magari molti altri lo vorrebbero fare e non possono farlo. Per cui, come dire, il tasso di depreazione sportiva, la proposta del tasso di depreazione sportiva sostanzialmente rappresenta questo elemento, quello di chiarire che esiste nella condizione di vita di ogni cittadino europeo la possibilità, anzi, la possibilità di fare un'attività sportiva o l'impossibilità e questo ne determina poi ulteriori traiettorie. La seconda questione ovviamente è che eh, lo sport non può essere attività sportiva di base, quindi per tutti non può più essere eh, un'attività lasciata al privato, a eh, un rapporto tra privati. In larga parte d'Europa eh, le organizzazioni che si occupano eh, dell'attività sportiva di base sono organizzazioni no profit, non, sono, non ci sono adesso, non chiamiamolo esattamente terzo settore perché sennò andremo nella legge italiana con tutte le sue definizioni. Sono sostanzialmente organizzazioni no profit. Ebbene, tutte queste organizzazioni campano grazie alla straordinaria capacità dei loro dirigenti territoriali. Dobbiamo dirlo, a prescindere dalla pandemia. Con la pandemia poi la questione si acuisce ancora di più e quindi abbiamo una situazione sicuramente che è andata peggiorando eh, e circoli che alle volte non ce l'hanno fatta, essendo fondamentalmente ehm, come dire, eh, sulle spalle di, di, di poche persone senza dei contributi effettivi. Allora da qui inevitabilmente è una richiesta molto chiara che nei programmi eh, finanziari e economici dell'Unione Europea Uh, lo sport diventi una sport di base, ripeto, diventi una delle uh, questioni uh, che possa essere sostenuta e finanziata. Non solo nel Erasmus Plus, sul quale stiamo già lavorando per il prossimo triennio per costruire, questo diciamo nel nostro documento, un ulteriore aumento della parte sportiva, ma in tutti i finanziamenti. Perché se è vero, come è vero, che sono milioni decine di milioni nel nostro paese ma in Europa in maniera analoga eh, troviamo, nu troviamo numeri analoghi sostanzialmente bene eh, allora è chiaro che ci vuole un'attività di interesse pubblico e il pubblico deve riuscire a sostenere chi eh, mette in campo tante energie per costruire lo sport di base eh, si può dire altrettanto sul tema dell'incrocio con la scuola che affrontiamo perché ovviamente dentro, fare attività sportiva dentro la scuola sembra ormai diventata una chimera, ma insomma crediamo che questo debba essere un passaggio inevitabile, ma anche nel lavoro, nel lavoro. Cioè è evidente che un lavoratore ehm, che ha un suo spazio per poter mantenere una capacità fisica è portato inevitabilmente a lavorare meglio, ad avere... Eh, più opportunità da questo punto di vista, bisogna dire che le parti sociali, questo è uno dei vantaggi del Comitato Economico e Sociale, le parti sociali che hanno partecipato al gruppo di studio hanno molto insistito su questo punto, molto insistito, per cui sono esse stesse consapevoli del fatto che ci vuole un impegno anche nel mondo del lavoro. Cosa accade adesso? Bene, quello che accade adesso con questo parere, oltre alla presentazione qui oggi e di fondamentale importanza, è che ovviamente deve entrare con la giusta gradualità dei tempi europei, ai noi, eh, nell'agenda europea. Abbiamo già fatto un incontro con la Commissione Europea, con la quale abbiamo trovato delle assonanze direi anche quasi imbarazzanti, insomma. Non ce l'aspettavamo. La Commissione Europea, a parte che si occupa di sport, ha detto siamo insieme a combattere un'analoga battaglia, cioè quello che le istituzioni europee se ne facciano carico. È chiaro che questo deve passare attraverso il Parlamento europeo, è chiaro che questo deve passare attraverso il Consiglio europeo e, eh, per fortuna c'è la presenza del Ministro Orlando perché il Consiglio è formato dai paesi e quindi sono i paesi che sono in grado di spingere o meno affinché delle cose, eh, delle cose accadano. Ma devo dire anche in ultimo... Che è importante, è fondamentale anzi, che le piattaforme europee se ne facciano carico. Perché dico questo? Perché fondamentalmente tutto questo nasce dall'esperienza italiana. Nasce l'esperienza della Wisp, del forum del tessutore, eh, non ancora non è un tema completamente consegnato interamente consegnato eh, di cui le piattaforme europee si fanno carico abbiamo scoperto e sappiamo che esiste un comitato europeo per la reattivazione diciamo, delle attività sportive a livello della commissione europea bene, in quel comitato sono rappresentate UEFA, FIFA Comitato Olimpico FGIS Correno, sono rappresentate anche le piattaforme europee e presto Piattaforme europee dello sport di base e presto, il, nella prossima sessione di questo eh, comitato, avremo eh, ci sarà l'opportunità di parlare proprio di benessere, sport e benessere e quindi ricominciare da questo punto. Noi ci saremo, ma ci dovranno essere piattaforme europee che faranno la loro base di rappresentanza, quindi, come dire, nel panorama europeo tutti hanno un ruolo e non è evidentemente possibile pensare che da qui eh, a, a una sua iscrizione ufficiale dell'agenda europea nessuno si possa tirare indietro purtroppo siamo tutti eh, in questa barca per cui come dire questo è un inizio di lavoro in ultimo fatemi dire lo sport è liberazione e liberazione ehm, per una persona con un disabilità come me ma c'è qui Roberto Valori che lo saprà dire molto di me insomma eh, lo sport è stato un, uno straordinario veicolo di emancipazione da una condizione in cui eravamo relegate come persone con disabilità cioè quelli poveri malati che devono stare nei centri di abitazione lontani, distanti dalla società oggi invece lo sport ehm, per le persone con disabilità è diventato eh, qualcosa a cui porre attenzione anche mass mediatica importante in cui si capisce che c'è una emancipazione da parte delle persone che il percorso è avviato ed è fondamentale questo ci dice che lo sport è più avanti del resto della società lo dico con molta franchezza noi scontiamo una lista attesa nella, nella, nelle liste di collocamento al lavoro di 700-800 persone e sta aumentando, sta diminuendo nonostante un, gli sforzi, una legge e via discorrendo come dire, lo sport è molto più inclusivo di come è tutto il resto della società e questo va, va detto ed è un veicolo straordinario. Per questo io credo che il lavoro che fa la WISP in particolare nello sport di base sia fondamentalmente quello di cui c'è bisogno per rigenerare coesione, diritti e uguaglianza sostanziale. Grazie.